Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi andiamo a vedere la torta di limone con una meringa svizzera, ovvero in francese si chiama tarte citron o lemon pie in America. È semplicemente un guscio vuoto di frolla, una crema di limone o card di limone, si fa stabilizzare e la meringa svizzera fiammeggiata. Su. Su. e andiamo su tutto il perimetro ok perfetto un po qua e poi questa Lemon meringue, lemon pie, crostata al limone è terminata, fammi sapere come è riuscita la tua. Ci vediamo quindi per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!